Ciao, semplicemente grazie, grazie per tutto quello che ci siamo scambiati, per il viaggio che abbiamo fatto insieme, magari di un momento, magari di tanti momenti passati insieme, grazie per tutto quello che mi ha insegnato, ogni volta imparo, ogni volta cresco e ogni volta scopro sempre di più la meraviglia di questo viaggio che si chiama vita, e quindi ti ringrazio per tutto questo, ti auguro una buona rinascita, ti auguro di incontrare la gioia in questo nuovo percorso, un nuovo viaggio che sta iniziando in questi giorni, tantissimi auguri.